Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono GlacialSphere e in questo episodio andremo avanti verso Frescovilla. Quindi lungo il percorso. 15, e arriveremo appunto a un villaggio chiamato Frescovilla qui a Kalos. Nel frattempo io prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti, oltre che condividere questo video con tutti i vostri amici e le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco Pokémon di questo tipo. Nel frattempo vi ricordo anche che nello scorso episodio abbiamo battuto la capopalestra di Romantopoli, la città in cui siamo adesso, ovvero Valerie. Valerie mi sembra si chiamasse sì. La capopalestra è tipo Folletto Ed ora con, se non sbaglio, ben 6 medaglie Diamo subito un'occhiata 6 medaglie di Kalos perché abbiamo la Bug, Cliff, Rumble, Plant, Voltage e Fairy Quindi 6 medaglie di Kalos Stiamo per andare avanti nella nostra avventura C'è però il buon Sawyer, o Sandro credo sia in italiano Che blocca il passaggio perché vuole sfidarci di nuovo Chi siamo noi per dirgli no? Nessuno, quindi mettiamo avanti il nostro Greninja E andiamo a sfidarlo Salve! You beat the gym Hai già sconfitto la palestra? <ride> davvero, sei davvero forte. E mi sono allenato un po' anche io. Permettimi di dimostrartelo. Vai, dimostrami quanto ti sei allenato, caro Sawyer. Eccoci qua, Bagon. Greninja, andiamo, ok. Ice Beam. Nel frattempo ragazzi mentre combattiamo contro Sawyer permettetemi di fare un pochettino di pubblicità non tanto a cose esterne ma alle altre serie che sto portando su questo canale Vi assicuro che ci sono dei videogiochi fantastici ma magari voi non li conoscete Per esempio Pentiment è un'avventura grafica che non mi potrebbe dire oh che palle le avventure grafiche anche a me non piacciono generalmente le avventure grafiche tipo Grim Fandango, Monkey Island, eh, Full Trottle, Deponia, che ho detto le prime che mi vengono in mente. Solitamente non è che mi piacciono tanto, non sono particolarmente attratto da questo tipo di giochi. Pentiment è una mina. Vi consiglio di andare a vedere almeno il primo episodio, per farvi un'idea, trovate ovviamente tutto su questo canale, basta cercare Pentiment ed è davvero bellissimo. Anche High on Life, questa sta andando probabilmente anche in questo momento, eh, ed è davvero figa. I've learned so much in these battles we have had. I'm going to head to Kurmarin City, e City and try the gym there next time. I see you. I hope to be stronger. Ok, questo andrà a provare una delle palestre che noi abbiamo già affrontato, se non sbaglio quella di tipo Erba e ci raggiungerà più avanti per farci vedere quanto è diventato forte. Nel frattempo fatemi andare un attimo a curare i Pokémon come ne andare avanti e andiamo poi nel percorso 15. Vi stavo dicendo High on Life è un videogioco creato dal co-creatore di Rick e Morti. Se siete fan di Rick e Morti, se vi piace quella serie animata, date una possibilità a, ad High on Life. Andatevi a vedere il primo episodio e giudicate voi se l'umorismo che c'è in quel videogioco vi piace o non vi piace. Io ve li consiglio solamente. Allora diamo un'occhiata un po' a questo percorso. Vediamo un po' cosa si trova. Si trova un fungus. Quindi faremo fuga. Addio. E qui sotto vediamo un po' cosa c'è. C'è un ovetto! Ma certo che vogliamo prendere gli ovetti. Come sempre gli ovetti si prendono. Vediamo un po' chi uscirà dall'ovetto. eh. Un Clefky, attenzione! Nuovo Pokémon da prendere assolutamente. Anche perché è uno stadio unico, quindi... Un bel Pokémon che si prende, si mette nel box, si dimentica... Dal design davvero orribile Scrivetemi nei commenti se c'è qualcuno che cui piace Klefki Perché ovviamente sono tutti gusti personali Io lo trovo orribile Però magari c'è qualcuno di voi che lo trova invece bello e gli piace Allora, eccolo qua Pokémon letteralmente portachiavi Proseguiamo Salve Spediamo questo allenatore Questo avicoltore che manda in capo un octavol. Perfetto, noi abbiamo Greninja con Geloraggio quindi se la vedrà un po' brutta questo noctowl. Dovremmo insegnare un attacco di tipo buio a Greninja, effettivamente, eh. Per sfruttare la sua stab al posto di round. Ma io ho Nero Pulsar. Fatemi un attimo vedere solo ho Nero Pulsar negli MT. Perché per me lo può imparare, Nero Pulsar. Vediamo, eh. Vediamo un po' se troviamo. Ecco qua, Dark Pulse, appunto. Dimmi che lo può imparare, lo può imparare, perfetto, raga. Cioè, Dark Pulse al posto di round. Cioè, subito, subito. Ok, molto meglio. Sfidiamo questa bambina. E distruggiamo i suoi sogni di allenatrice. Perché siamo cattivi. Mayalin, che si chiamano? Mayalin, ok, Mehalin. Non so come si approno la pronuncia di quella... Eh, di qualcosa. Allora, Dark Pulse, no su di lui. Perché è di tipo folletto. Anzi, cambiamo proprio Pokémon. E direi di mandare Pikachu. Contro The Den. Thunder Shock non ci fa nulla E noi rispondiamo con un Thunder Punch invece Oh non l'abbiamo ammazzato eh Cioè Pikachu Davvero scarso in questo momento Andiamo di Electro Ball Perfetto poi Aromatis Tipo Folletto eh, Mandiamo Olucia oh, Anche se tecnicamente sarebbe meglio mandare No, oddio no, non è meglio mandare il buon Greninja perché adesso è di tipo buio, quindi. Il tipo Folletto lo disintegra. Cioè, tutti i miei Pokémon vengono disintegrati dal tipo Folletto. Asha ha fatto delle squadre davvero squilibrate comunque nelle ultime regioni, eh? Cioè, in unima la squadra era squilibrata. In questa. in questa regione a Kalos la squadra è squilibratissima. Cioè, contro il tipo Elettro non ha niente, contro il tipo Folletto perde perde tipo tutti i Pokémon. Cioè, forse Talonflame rimane. Tanto l'obbetto si schiude e arriva l'ultimo membro della squadra di Ash. Noibat. Che è un altro Pokémon di tipo Drago, mi sembra, quindi anche lui contro il tipo Folletto fa poco e niente. Allora, diamogli il condivide Esperienza. Ce l'abbiamo qui sopra, sì. Ne abbiamo quattro ormai di Condivido Esperienza. Poi, mettiamolo davanti. Anzi no, se gli abbiamo dato il Condivido Esperienza lasciamolo pure nelle retrovie per un po'. Poi, volevo solamente dargli un'occhiata. Esatto, volante drago. Quindi anche lui il folletto viene, lo, lo prende proprio in quel posto. Così come è il tipo elettro. Allora, abilità infiltratore. Ok. Poi, ah, mo, come mossa assorbimento, super suona, azione e acrobazia. Li toglieremo tutto tranne acrobazia. Molto probabilmente. Eh? Però per adesso, lasciamolo lì a fermentare un po'. Lasciamolo. Eh, lasciamolo lì a prendersi un po' di punti esperienza e vediamo un po' che cosa si impara lui per i cavoli suoi. Is Pikachu? Certo che è un Pikachu. Caro gentiluomo Frank. Oddio, ma tu hai sei Pikachu? Allora, iniziamo a distruggere questo con Surf, prima di tutto. Ad annegare questo Pikachu con Surf. Ed ecco che noi Noibat inizia a prendersi un po' di... Livelli, si raffica al posto di azione, va bene, tanto non cambia nulla. Ne toglierà comunque tutti quegli attacchi. Poi Noibat, se non sbaglio, dovrebbe essere eh, un attaccante speciale, tecnicamente, no? Altro Pikachu, lasciamo Greninja E andiamo di surf di nuovo. Perfetto. Altri livelli per Noibat. Altro surf. Wing Attack, ecco già meglio di Ghast, quindi lasciamoli Wing Attack. Poi altro Pikachu. Andiamo di surf. Poi il nuovo Pikachu. Niente, questo è davvero sei Pikachu. Perlomeno ha permesso al mio Noibat di crescere praticamente subito a livello 20. Con tutta questa vagonata di esperienza. Eccolo qua, livello 20. Vorrebbe imparare Morso. Sicuramente meglio di Supersuono. Perfetto. Ah, di qui non c'è nulla. Di qua c'è una sfida in doppio. Ehm, Greninja Talonflame, direi che ci possono stare. Dai, andiamo con loro due. e spediamole, però dobbiamo andare anche in alto a vedere cosa c'è a nord eh? perché non abbiamo visto cosa c'è a nord Talonflame e Greninja allora andrei di Dark Pulse su Banet. e di Acrobazia sempre su Banet. no, è Mega? Perfetto, l'ho disintegrato per fortuna per fortuna l'ho disintegrato subito Okay, Noi, but si prende un po' di punti esperienza e Acrobazia quasi uccide Il buon Floet Andiamo di idropulsare e di attacco rapido Semplice e veloce Perfetto Big Gun, attenzione Ok, proseguiamo un attimo da qui Vediamo questo qui sotto c'è qualcosa Uno strumento, Eh, infatti c'è uno strumento E c'è anche un Pokémon selvatico Ed è un One Edge Altro Pokémon acciaio spettro se non sbaglio come Krefki che andremo a catturare. Ecco anche Onege penso che sia uno dei Pokémon dal design più pigro che ci siamo mai stati, cioè letteralmente una spada volante. Cioè non c'è niente di particolare o altro, è una spada volante con un occhio. Ok, pipiap. E diciamo che nella stessa generazione in cui c'è, come starter, una rana ninja, eh, una, una volpe che è una strega e ha pure la bacchetta magica, e un cacchio di armadillo che è un armadillo corazzato, insomma una spada volante, nella stessa generazione un po' stona, non trovate? Qui troviamo un'altra un Pokéball, ed un lipard. Fuga. Proteino. spediamo anche questo allenatore un altro avicoltore, Orson che manda in capo Starly ma come fai ad avere Starly a livello 35 ancora ma non ti vergogni geloraggio poi strevia ok ha tutta la linea evolutiva molto probabilmente allora ha già più senso 9 batte a livello 23, ed infine Staraptor. Ancora Geloraggio. Livello 42 per Greninja, vorremmo imparare il sostituto, ma no, non siamo nel competitivo, quindi non ci serve. Air Cutter. Potrebbe essere interessante al posto di Wing Attack, per avere l'alternativa speciale. Ora, fatemi vedere un secondo se, ora che è salito un po' di livello, si può vedere più o meno che statistiche ha. È sicuramente è portato sull'attacco speciale, perché, come vedete, ha, ha 33 di attacco speciale e 24 di attacco. E in più ha 30 e vino attacco speciale, dai, c'è pure andata bene. Io quasi quasi a lui darei la natura, quindi la, la menta, per farlo andare di natura modesta. Andiamogliela subito. Allora, dovrebbe essere qui sopra aumenta aumenta aumenta dove sei ecco qua modesta vai perfetto ora dovrebbe essere di natura modesta quindi il suo attacco speciale dovrebbe essere aumentato di più esatto 36 di attacco speciale e 21 di attacco normale proseguiamo qui abbiamo un altro strumento e un Pokémon selvatico uno scorupi ok niente di che facciamo fuga a ah, qui abbiamo un super colpo. Roba inutile. <ride> è un momento per parlare del nostro signore Salvatore Arceus. Ma <ride> ah, questo è un testimone di Geova versione Pokémon, scusami. Cioè, boh. Luna. Che nel campo Chimico. E come minimo mi aspettavo che almeno avessi Arceus. Allora, Dark Pulse. A Proar, che mi ha fatto parecchio male. Andiamo di Water Pulse. Perfetto Potrebbe aiutarti Ma anche no grazie Parliamone di nuovo By Arceus Will We exist Never forget that child Ok Quindi esistiamo solo per la volontà di Arceus Va bene Allora andiamo a sfidare anche questo allenatore Questo ranger Che ci dice di rallentare E va nel campo Gabite Che si prenderà un bel geloraggio nei denti Bon Geloraggio Addio 9 no, batta a livello 25, perfetto. Proseguiamo. E ci sono queste due bambine, che non sono delle allenatrici, ma ci daranno due pietre, la sciarpedonite e la cameruptite. Eccoci qui. E siamo arrivati a Frescovilla. Allora, spero di potermi teletrasportare di nuovo qui. Ma in caso non è un problema, ci rifacciamo velocemente la strada, perché vorrei tornare un secondo alla verra a Romantopoli qui per dare un'occhiata alla parte superiore del percorso che non abbiamo visto mi sembrava ci fosse un'altra parte tipo questa appunto e c'era uno strumento una macho brace ecco fatto e poi credo basta no abbiamo già fatto tutto qui sì ok quindi torniamo velocemente a Frescovilla ed, ed esploriamola troviamo un altro con Edge ma a noi non ci interessa particolarmente e tra l'altro una volta passata questa erba alta dovrebbe essere tutta dritta la strada. Vedete che senza fare i combattimenti con i selvatici, con gli allenatori, ci cioè, si fa estremamente veloce. Ok, diamo un'occhiata a Frescovilla. Vuoi imparare una mossa? Ancient Power? No grazie. No grazie. Andiamo dal pescatore. E ci dà uno Slowbro Unite. Niente male. Mentre tu che vuoi? I hope you're careful going into the next route. It's a cold and snowy place. Ok, qui dovremo andare per andare avanti appunto nel prossimo percorso che è detto che è un percorso freddo e pieno di neve. Quindi continuiamo prima ad esplorare Frescovilla. Salve. Qui dentro vendono Mumu Milk, se avete voglia, comprateli. Ok. Qui invece. Ah, un performer ha appena vinto una gara qui. Sembrava davvero felice. Probabilmente si parla di Serena. Ah, andiamo a vedere qui cosa vogliono. Salve. Ah, questo è il Move che è okay, per rinsegnare delle mosse ad un nostro Pokémon al prezzo di una Heart Scale. Poi andiamo un po' a dare un'occhiata invece di qua. Niente da fare con te. Qui cosa c'è invece? Big Winner. Ah, una big nut, un nugget, così a caso. Beh, i soldi non ci mancano, ragazzi. Eh? Tu invece, cosa vuoi qui dentro? Sarai un altro... Ok, Movie The perfetto. Quindi abbiamo il Movie Maniac e il Movie The qui a Frescovilla, a Dende Town. Perfetto, abbiamo quindi esplorato anche questa parte della città. E qui sopra abbiamo finito. Ok, qui a Frescovilla effettivamente non c'è niente da fare. Cioè, ci passi e... Prendi gli strumenti che ci sono e poi vai nel prossimo percorso. Salve! Ah, lei sta cercando di far crescere le bacche. Però è troppo freddo per far sì che qualcosa duri a lungo. E eh, mi spiace. Allora, proseguiamo. Quindi andiamo nel percorso 17. Posto giustamente freddo e pieno di neve. Salve! sfidiamo questa allenatrice. Victoria, che mi ha campo Smirgol. Oh no! Ci sarà ancora il bug dello schizzo, vedrai. Vedrai. Ma Ice Beam è le mosse tipo ghiaccio sono potenziate dalla grandine, sapete che non lo so? Non credo però, usiamo Surf. Ah, di poco, eccolo, è quello bug di Sketch. Però tecnicamente non dovrebbe succedere niente, se non a fare quel messaggio d'errore il gioco va avanti. Ok, poi usiamo un Ice Beam. Perché so che durante, per esempio, pioggia danza o giorno di sole, durante appunto la pioggia e la siccità, le mostre di tipo fuoco e acqua rispettivamente vengono potenziate. Qui abbiamo uno scienziato. Allora, contro lo scienziato direi di mandare il seligo. Tiriamo un po' fuori questo Pokémon che è un po' che non usiamo. Questi parlano tutti di foto. Sembra di essere tornati in Pokémon scarlato tutti queste foto. Inutili tra l'altro, cioè non gioca Pokémon per farsi le foto. Allora... Andiamo di oltraggio. Fire Spin giustamente non ci fa nulla e noi con oltraggio invece gli facciamo un bel po' male. E ci fa molto più male fare spin per il dot in realtà. Dragon Claw, complimenti. Non mi aspettavo che tu usassi Dragon Claw, Cerminia. Tanto noi, Bat, continua a succhiare punti esperienza alla, al resto della squadra. Qui troviamo del calcio e andiamo a sfidare questo fantallenatore allenatore prima della caverna gelata be careful, the cave is just as dangerous as the outside attenzione, la caverna è pericolosa tanto quanto l'esterno va bene, sfidiamo Celso che manda in campo Carnivine io ho lasciato Sdedigo davanti anche se è palesemente appunto troppo debole per combattere solamente per far riprendere un po' di punti esperienza e farlo evolvere spero mandiamo Talonflame contro, contro Carnivine Pile, ok, inizia a potenziarsi Però noi facciamo una bella acrobazia Dovrebbe fargli parecchio male Forse shottarlo, no? Di pochissimo, peccato lo shotteremo nel prossimo turno allora Cioè, lo uccideremo nel prossimo turno Andiamo di attacco rapido Ditemi che sligo sale di livello Perfetto, livello 41 Livello 41 anche per Talonflame e pure noi bazzali di livello, perfetto. Poi Swanna tipo acqua elettro, cioè tipo acqua volante, scusatemi, stavo pensando al tipo da metterli contro, ovvero l'elettro. Eh, direi però di mandare in campo a Ulucia. Dato che Pikachu comunque non è che abbiamo bisogno di chissà quanta esperienza. Eh? Swan e tiriamo di contro una bella acrobazia. Quasi shottato, eh? Azza, ok, ci cioè ha quasi shottato pure lui. Fortunatamente rimaniamo in vita. Reggiamo anche la grandine. E andiamo poi di Acrobazia. Ecco fatto, adios one. E abbiamo battuto Celso. E Sligo si evolve. Perfetto, ragazzi. Otteniamo anche Gudra, quindi. Uno dei Pokémon più forti di sesta generazione. Eccolo qui, è anche molto bello a livello di design devo dire Mi è piaciuto fin da subito, fin da quando l'ho visto Per la prima volta E vorrebbe imparare Aquatail Ma il nostro Gudra è speciale in teoria Quindi Beh, possiamo ora togliergli i Raindance Che non serve più a niente Diamogli Aquatail Per allora, adesso diamogliela Ok, prima di entrare nella caverna gelata Fatemi vedere un secondo se qui sopra c'era qualcosa A tra l'altro si incontrano dei Pokémon selvatici qui Snover, no, voglio fuggire, grazie Ok, non c'è nulla qui sopra, perfetto Voglio però tornare un attimo al centro Pokémon per curarmi Pokémon Alla faccia si trova Memoswine qui Quanti Pokémon che avrei potuto catturare semplicemente aspettando Invece di perdere tempo ad allenarli per completare il Dex. Ecco, se volete farlo anche voi sappiate che basta aspettare e trovate davvero di tutto, eh ci sono alcuni Pokémon che non si trovano selvatici, eh? ce ne sono parecchi, in realtà che non si trovano selvatici e che dovete per forza ottenere tramite evoluzione, questo sì. Però molti se ne troveranno, vedrete. Allora, sistemiamo Clefki e Onege. 707. Quindi te ne vai qui. In teoria sei giusto? Tu sei, il 703, sì. E Onage, Il 679. Quindi, 66, 78, 79, qui. Ok, abbiamo preso anche loro due, perfetto. A questo punto, ragazzi, ritorniamo davanti alla caverna, congelata. Ritorniamo appunto lì. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi salta fuori. Snow, ok, non ci interessa. Fuga. Sbaglio, non abbiamo ancora incontrato un Pokémon di tipo ghiaccio della sesta generazione. Fuga. E eccoci qui. A questo punto, ragazzi, il video, questa parte, finisce qui. Vi rimando a domani, sempre qui allo stesso giorno, sesta or cioè, ora, eh, giorno successivo. Per la prossima, io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di lasciare un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte che abbiamo appena affrontato e di Fire Rush in generale se volete, e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!